Se non accedi alla frequenza di consapevolezza della presenza, tutte le relazioni umane, e in particolare quelle intime, saranno imperfette e, in definitiva, disfunzionali. Possono sembrare perfette per un po' quando sei innamorato, ma quell'apparente perfezione verrà turbata al sopraggiungere di litigi, conflitti, insoddisfazioni varie e violenza emotiva o fisica. Sembra che la maggior parte delle relazioni d'amore si trasformino in relazione d'amore e d'odio nel giro di poco tempo. Allora, in un batter d'occhio, l'amore può trasformarsi in attacchi incontrollati, sensazioni di ostilità o totale negazione di affetto. E tutto questo viene considerato normale. Per qualche tempo, qualche mese o qualche anno, il rapporto oscilla tra poli dell'amore e dell'odio e ti dà piacere e dolore in egual misura. Non è insolito che le coppie diventino dipendenti da questi cicli. Il loro dramma le fa sentire vive. Quando poi viene meno l'equilibrio fra polo positivo, polo negativo e cicli negativi, si ripetono con crescente frequenza, cosa che tende ad avvenire presto o tardi. Ecco che entro breve tempo la relazione collassa definitivamente. Se eliminassimo soltanto i cicli negativi o cicli distruttivi, tutto andrebbe bene il rapporto fiorirebbe meravigliosamente. Ma purtroppo non è possibile. Le polarità sono indipendenti. Non puoi avere l'una senza l'altra. Il positivo contiene già dentro di sé il negativo. Infatti, sono entrambi aspetti della medesima disfunzione. Sto parlando di quelle che chiamiamo comunemente relazioni romantiche, non di vero amore. Che non ha opposti perché nasce al di là della mente. L'amore come stato continuo è raro, così come sono rari gli esseri umani consapevoli. Brevi e fugaci barlumi d'amore. Comunque, sono possibili tutte le volte che c'è un'interruzione nel flusso della mente. Ovviamente, è più semplice riconoscere come disfunzionale il lato negativo di una relazione rispetto a quello positivo. Ed è anche più facile identificare la fonte della negatività del partner che vederla in se stessi essa può manifestarsi sotto varie forme. Possessività, gelosia, controllo, chiusura e risentimento inespresso, bisogno di avere ragione, insensibilità e concentrazione su di sé, esigenze emotive e manipolazione, impulso a litigare, criticare, giudicare, biasimare o attaccare. Oppure aggressività, rabbia, vendetta inconsapevole per il dolore inflitto da un genitore, ira. E violenza fisica. Dal lato positivo, sei innamorato del partner. Questo all'inizio rappresenta uno stato profondamente appagante. Ti senti intensamente vivo. All'improvviso la tua esistenza ha un senso perché qualcuno ha bisogno di te, ti vuole, ti fa sentire speciale e lo stesso vale per lui o lei nei tuoi confronti. Quando siete insieme, vi sentite completi, questa sensazione può diventare talmente intensa che il resto del mondo perde di importanza. Tuttavia avrai notato che questa intensità è caratterizzata dal bisogno e dall'attaccamento. Diventi dipendente dall'altra persona che agisce su di te come una droga. Vai su di giri quando la droga è disponibile, ma al solo pensiero che quella persona possa non esserci più. Il sentimento che provi sfocia nella gelosia, nella possessività, in tentativi di manipolazione attraverso ricatti emotivi, biasimo e accuse. Paura della perdita. Se il partner ti lascia, crescono in te la più intensa ostilità o il dolore e la disperazione più cupi. In un istante, la tenerezza amorevole può trasformarsi in un attacco selvaggio o in una sofferenza inconcepibile. Dov'è finito l'amore? L'amore può trasformarsi nel suo contrario in un attimo. Era dunque amore o soltanto un attaccamento dovuto alla dipendenza?